Buongiorno signorina, vengo da parte dell'azienda della fornitura elettrica. Siamo a conoscenza della sua situazione economica e mi hanno inviato qui per cercare di risolvere il suo problema. Mi farebbe entrare? Prego, prego, si accomodi. Grazie. Guardi, mi dispiace tanto per la situazione che si è creata. Io nell'ultimo periodo ho avuto dei problemi e non sono riuscita a... No, no, ma certamente, non si preoccupi. L'azienda mi ha inviato qui per cercare di venirla incontro. Cosa mi propone? Signorina, in realtà la mia offerta è piuttosto semplice. Questo strumento è molto importante per la mia azienda. Tutto quello che le chiedo di fare è di premere questo pulsante entro tre minuti ogni volta che il suo cellulare squilla. Ma, ma cosa fa il pulsante? Se lei rispetta queste istruzioni riuscirà ad uscire dalla situazione economica in cui si trova e inoltre riceverà un compenso molto elevato. Non avrei più problemi quindi. Esattamente. Se lei ritiene di voler accettare questa offerta la pregherei... ...di mettere una firma su questo, se non le dispiace. Allora, accetta? ancora e se guardassi al di là del tuo naso non saresti più sola tu non saresti più sola or Soggetto donna, età 30. Tempo di resistenza al test del pulsante, un mese. Si manifestano segni di deterioramento cognitivo, comparsa di psicosi e di un nuovo sintomo, la ripetitività nel linguaggio. L'annullamento mentale è da considerarsi completato. Tuttavia, i dati raccolti non sono sufficienti. Necessitiamo di un nuovo soggetto. Tu non saresti più sola. Non saresti più sola. Non saresti più sola. Non saresti più sola. E saresti qua ancora.